ma salve a tutti i colors, benvenuti in questo nuovo video vi avevo chiesto qualche tempo fa di farmi sia delle domande sia dei nomi maschili bene, oggi sarà la volta di utilizzare i nomi maschili se non mi sbaglio, vi avevo già detto che li avrei utilizzati per la sfida lo bombi o lo passi Speravo che mi suggeriste sia qualcuno che mi potesse piacere, sia che non mi potesse piacere per poterlo passare. E così fortunatamente è stato. Siccome qualcuno non ha partecipato, dandomi abbastanza fastidio, per parità di trattamento, per non sottolineare, ho deciso che non nominerò nessuno. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato quindi io guardo le foto che ho scaricato per questo video quindi l'ordine sarà assolutamente casuale Harry Styles se non sbaglio dovrebbe essere il cantante delle di One Direction beh allora per quanto non sia un brutto ragazzo assolutamente no mi dà quell'idea di imberbe e di giovincello che non so quanti anni abbia, ma lo fanno sembrare un sedicenne. Alexa, quanti anni ha Harry Styles? Harry Styles è nato il primo febbraio 1994 e attualmente ha 28 anni. 28, ma sembrano 10 di meno. Comunque, passo. Andiamo avanti con Dwayne Johnson, The Rock bellissimo sorriso ottime sensazioni a pelle ma se lo, dovessi, se lo dovessi se lo dovessi immaginare sotto le lenzuola purtroppo non ci siamo quindi passo anche lui andiamo avanti con Harry Cavill che deduco sia un attore da quello che ho cercato per trovare una sua foto allora qui mm. Qui qualcuno mi dirà che io non ho gusti, ma io ho dei gusti, invece. Qui c'è un, un viso bellissimo, bellissimi occhi, e una sensualità innata, senza bisogno di togliersi nulla, che è la vera sensualità, secondo me, modesto parere. E quindi, Henry Cavill, bombo. Prossimo candidato Jason Momoua. Amore della mamma. Ti bombo, basta che non ti tagli mai più la barba per alcuna campa campagna pubblicitaria. Se trovo il video e eh, lo riesco a scurire, ve lo metto. Jean Carrey che nella foto presa l'intervista aveva scritto 60 anni e sono sexy allora per quanto io abbia avuto una storia super passionale con una persona del 1963 che dimostra quanto io non mi faccia il problema dell'età devo dire che qui in sex appeal per me non è rimasto quindi Scusatemi, perdonatemi, ma passo. Zincaro. Joshua Jackson, che io non conoscevo, quindi grazie per avermelo suggerito. Per quanto io preferisca il moro, anche qui i miei gusti si variegano, si può dire. Perché questo è un gran pezzo di biondo, con un bellissimo viso. Con un bel sorriso, sebbene sono accennato. Quindi, bombo. Kino Reeves. Fascino senza tempo. Persona sensibile. Attiva nell'aiutare chi ha bisogno. E questo a volte può contare più dell'aspetto fisico che comunque c'è anche quello. Quindi, lo bombo. Uno strano, Luca Argentero, ma voglio cambiare foto perché questa è troppo piccola e non rende. Allora, sebbene abbia una voce un pochino troppo melliflua, secondo me, ma d'altronde se si bomba non si parla, quindi vince la bellezza e dico sì a Luca Argentero. Naya Loren. altra nuova conoscenza, diciamo così, per me, anche qui, normalmente mi piacciono i moretti, però ho un bel visino, una bella barba, spero per lui che non si è mai completamente perché perderebbe di fascino, secondo me, e quindi Naya Loren. yes, bombo. Andiamo avanti con una mia personalissima aggiunta, visto che non sono tantissimi. Siamo quasi per finire. Il rapper Rusto Basta, al secolo Vasili Bakulenko. Splendido 41enne con un super neo. Io adoro le persone con il neo, non chiedetemi perché. Bombo. Andiamo avanti con le vostre... Richieste con i vostri suggerimenti, Ryan Gosling. Mi state facendo pi piacere i biondi oggi. I miei gusti rischiano di variare per l'ennesima volta. Se non si fosse capito, Ryan Gosling, Bombo. Qui non so se lo pronuncerò bene: Timothy Chalamet. Io ho ascoltato un video in cui si. Au, cioè autopronunciava il suo cognome E ho cercato di ripetere quello che ho sentito Allora non è un brutto ragazzo Ha degli occhi molto belli Ma non c'è quella scintilla quel, quel qualcosa in più che mi fa dire sì Ci farei un pensierino eppure due salti Quindi Timothy, Salame, passo questo davvero non so come si dica, Young Blood, Young Blood, che cavolo si chiama? Delle foto che ho visto non mi è stato possibile individuare il volto, che in una situazione intima, ipotetica, ovvero che stia, per me rimane sempre molto importante. Quindi questo è un ni, perché non lo so magari è una foto orribile in realtà è un bellissimo ragazzo magari non mi piacerebbe lo stesso quindi concludiamo con un ni. io però adesso vi lascio un attimo mi vado a mangiare la liquidizia perché sennò veramente oggi non riesco più a parlare bene ragazzi scusate l'interruzione adesso va sicuramente molto meglio vi ricordo se non siete iscritti iscrivetevi al canale Attivate la campanella per non perdere alcun video, cliccate sulle pubblicità, fate se volete un abbonamento da 4,99€ al mese, ci saranno dei video uh, riservati per voi. Oppure, un grazie al canale del valore di 10€, euro. io vi ringrazio sempre e comunque di esserci e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!